Questa qua è dentro la casa del gatto. È sta gorda, eh? E, ma guarda qua, è venuta qua a rubare il cibo del gatto. E proviamo a chiapparla ora.